Dobbiamo trovare il dominio della nostra funzione. Essendo una frazione dobbiamo imporre quello che sta sotto diverso da 0. x alla seconda meno 4x diverso da 0. Raccogliamo la x. x che moltiplica x meno 4 diverso da 0. Dividiamo in due parti e avremo x diverso da 0, x meno 4 diverso da 0, quindi x diverso da 4. Vediamo sotto forma di intervalli. Abbiamo questi due punti in cui la funzione non è definita, il nostro dominio sarà meno infinito 0, unito 0,4, unito 4 più infinito.